Triathlon Italiano nasce nel 1984 con la sua prima gara a Ostia Lido, Roma. Nel 1988 diventa associazione, mentre nell'89 viene riconosciuta come Federazione Dalconi ed è associata alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Il pieno riconoscimento come federazione autonoma avviene nel 2000 con il nome di FITRI, Federazione Italiana Triathlon. Sempre nello stesso anno si ha la prima partecipazione della squadra italiana ai giochi olimpici di Sydney. Il triathlon, dalla sua nascita a oggi, ha vissuto diversi passaggi e modifiche. Abbiamo chiesto al presidente della federazione e agli atleti della nazionale di raccontarci le loro storie. Il triathlon nell'ultimo decennio sicuramente ha avuto una crescita a tutti i livelli, sia a livello numerico, sia a livello societario, parlo dell'Italia, e sia a livello prestazionale. Quindi è una, una crescita continua sia in Italia ma in tutto il mondo eh, ripeto il numero di praticanti di questo sport cresce sempre di più eh, dai più piccoli ai più grandi e grandi, ai grandi campioni eh, il livello è sicuramente salito tantissimo eh, diciamo, ormai la, le, le tre frazioni non hanno una differenza come impegno bisogna andare forte in tutte e tre le frazioni eh, prima diciamo, magari c'era qualche eh, passaggio che poteva per esempio il ciclismo alcuni anni fa era più visto come un passaggio tra, la, tra il nuoto e la corsa oggi, oggi il ciclismo è diventato veramente impegnativo per tutti come lo è diventato la corsa e come lo è diventato il nuoto sicuramente l'evoluzione anno dopo anno porta gli atleti ad andare sempre più forte in tutte e tre le discipline i cambiamenti che ho notato negli ultimi anni nel mio sport eh, sono molti, però, vabbè. Diciamo che io ne, quello che ho notato di più è stato che negli anni indietro, quando io ero una spettatrice, non facevo le gare, ovviamente il nuoto e la bici avevano molta meno importanza. Invece che ora, se non sei veramente forte a nuoto in bici, o comunque in bici non riesci a fare la differenza, secondo me è molto più difficile fare un risultato che una volta. Se si correva solo forte era più semplice, c'era quasi più spesso un grosso gruppo che scendeva per una gara di corsa e ora invece è sempre 5, 6, massimo 10 persone nel primo gruppo, quindi è molto diverso. L'evoluzione tecnica delle attrezzature ha comportato inevitabilmente miglioramenti in tutte e tre le frazioni di gara, ma quali le caratteristiche più importanti di questi cambiamenti? Come in tutti gli sport dove l'atleta ha un colpo preferito, anche nel triathlon gli atleti hanno una loro preferenza tra le tre discipline. Molti triatleti arrivano dal podismo e tra l'acqua e la terra preferiscono senza dubbio quest'ultima. L'evoluzione tecnica di occhialini, mute e costumi ha aiutato molto gli atleti provenienti dal podismo.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 il nuotatore meno esperto ne vuole di più. Le mute quindi sono oggi un concentrato di tecnologia anche grazie alla presenza di carbonio, presenza che nella parte alta del busto rilascia maggiore o minore elasticità del tessuto sulle spalle, agevolando quindi il movimento dei nuotatori, riposizionandoli o costringendoli a movimenti tecnici più corretti. I cambiamenti che ho notato nel mio sport, o meglio l'evoluzione, l'evoluzione, ehm quando ho iniziato il ciclo olimpico nel 2009 ad oggi è stato veramente fantastico nel senso che eh, prima di tutto vedi il passare di atleti vecchie generazioni che, in cui tu sei giovane e piano piano passi dall'essere giovane a essere presente o comunque eh, più maturo e poi quasi il più vecchio quindi già questa è una cosa eh, l'evoluzione dello sport il bello è anche vedere come il materiale tecnico si evolve negli anni eh, ricordo la prima muta dell'orca eh, che avevo avuto nel 2006 e adesso invece la muta sempre dell'orca come si è evoluta negli anni e devo dire per esempio delle cose eh, che sicuramente mi hanno inciso nella mia prestazione sono state eh, la bici, le ruote, il cambio la muta stessa e poi anche dei nuovi mezzi di allenamento come il misuratore di potenza dove puoi in qualche maniera controllare meglio eh, come ti alleni e come ti esprimi in allenamento per poi riportarlo portare in gara. Non mi piace molto eh, dire il mio sport è meglio degli altri perché? perché lo sport è lo sport e qualsiasi sia la disciplina eh, non importa, l'importante è praticarlo, quindi quello che mi piace forse eh, sottolineare del mio sport è che i triatleti, il triadono, ti porta ad adattarti. Se non sai adattarti, non sai praticare triadono. Discorso a parte va fatto per gli occhialini. La loro evoluzione arriva dall'esperienza diretta degli atleti. Nuotare in mare alle prime ore del giorno, con onde più o meno alte, riverberi continui, decine di persone vicino, impone uno stile di nuoto particolare testa fuori per vedere dove andare. Partendo da questi spunti gli occhialini si sono trasformati, più schiacciati per evitare i gomiti degli avversari, più sicuri per i raggi del sole, più facili da stringere sul viso anche durante le bracciate. Negli ultimi anni il triathlon, soprattutto quello di alto livello e di livello diciamo internazionale, è cresciuto molto, e è diventato molto più globale, i circuiti sono diventati multilap, sia nel nuoto che nella bici che nella corsa, e le gare si sono velocizzate molto, quindi è cambiato molto il tipo di allenamento per andare a preparare questi eventi. Si predilige molto un lavoro di qualità, tanti lavori combinati, bici corsa, nuoto bici, ed è importante quindi avere tanti lavori specifici addosso proprio, per andare ad affrontare queste competizioni nel migliore dei modi. La bici da triathlon non è una bici da corsa, ma una bici da triathlon. Nella sezione bike gli atleti impongono atteggiamenti molto aggressivi alla propria colonna vertebrale, tanto che spesso questa è quasi parallela al terreno. Le bici da triathlon, ad esempio, hanno una sella più bassa rispetto alle bici da corsa. Nel triathlon, dato che poi si dovrà correre, L'altezza di sella non è così estremizzata, al fine di consentire alle gambe di girare bene senza accumulare eccessivo lattato nei muscoli. Nel triathlon gli atleti pedalano spostando il peso del corpo in avanti, quindi sella più piccola, distanze sella manubrio più o meno ampie, presenza di appendici su cui poggiare il peso e altro ancora. Nel corso degli anni ho capito quanto fosse importante la cura dei dettagli. La scelta dei materiali eh, a volte a un certo livello diventa determinante. Quando iniziai a praticare triathlon eh, comprai la, la mia prima bici, mi ricordo ancora, eh, una rossina gialla del valore di 200 euro, eh, quindi una bici assolutamente non performante, molto pesante, eh, ma non, non mi interessava, la, mi interessava solo iniziare a, a praticare questo sport, eh, mi sono resa conto proprio nel, nel corso degli anni di quanto eh, facessero la differenza, eh, fermo restando che eh, ciò che fa la differenza vera è il motore dell'atleta, quindi eh, cuore, polmoni, gambe, braccia. È molto importante l'utilizzo di materiali giusti per me e sviluppare anno dopo anno dei materiali che comunque mi consentano di di progredire durante l'allenamento e di trovare confidenza. In generale, le scarpe da corsa per il triathlon non si discostano dalle scarpe dei maratoneti, ma possiamo dividerle comunque in due grandi famiglie, quelle con la suola secca e quelle a suola ammortizzata. Le principali differenze possono essere sintetizzate così. Una scarpa secca è meno protettiva e si adatta meglio agli sprint, mentre su gare più lunghe, quindi con tempi d'appoggio prolungati, è preferibile avere maggiore protezione per la caviglia e di conseguenza avere una scarpa più ammortizzata. Parlando di protezione, è inevitabile pensare anche a questo periodo storico molto particolare di lockdown e di lenta ripartenza come hanno mantenuto il loro allenamento gli atleti. Sicuramente quest'anno è stato un anno, a dir poco, atipico. Questa pandemia che ha colpito tutto il mondo ha sicuramente destato grande sorpresa e anche uno sconvolgimento di tutti i piani che si avevano anche in campo sportivo. Il periodo di lockdown, devo dire, non è, non è cambiato molto rispetto a prima, eh, perché comunque la mia routine è continuata, è rimasta sempre quella forse eh, la sfida maggiore era rimanere focalizzati solo con gli allenamenti indoor che, perché comunque dovevo passare una, due, tre ore sui rulli e tendenzialmente diventa abbastanza pesante e stressante mentalmente, non tanto fisicamente quindi ecco questa era la sfida principale ho potuto rivivere in maniera diversa un periodo che avevo vissuto dopo un infortunio, o meglio durante un infortunio, due anni fa esattamente due anni fa mi sono rotto la clavicola destra e in quel periodo mi ricordo come eh, il mio non allenarmi, il mio gestire il tempo, il mio eh, cercare di eh, affrontare l'infortunio eh, fosse difficile, non riuscivo ad essere co costante, non riuscivo ad avere eh, un equilibrio emotivo e questo mi ricordo che per un mese e mezzo circa eh, ho fatto veramente fatica a, a gestirlo e in questo momento di quarantena in lockdown mi sono ritrovato un po' a gestire queste emozioni queste sensazioni in cui eh, non sapevo che cosa fare perché comunque tutti gli obiettivi erano stati eh, posticipati o comunque eh, cancellati quindi non avevamo un obiettivo eh, ben stabile e quindi ero incerto, ero nell'incertezza e devo dire che quel momento eh, che ho vissuto nell'infortunio di due anni fa eh, è stata un'esperienza che mi ha insegnato come eh, affrontare diversamente questo periodo qui. Adesso invece che sono tornato fuori a godermi un po' il sole eh, le cose sono un po' diverse, devo dire non è cambiato molto perché la routine è rimasta quella, era prima del lockdown, durante il lockdown e dopo eh, a dire il vero, durante la quarantena non potevo nuotare perché le piscine erano chiuse, eh, però, comunque avevo aggiunto un po' più di palestra, quindi andavo a compensare. Adesso sono tornato a nuotare e eh, questo mi fa piacere, anche se devo dire non mi mancavo così tanto, e quindi il Monte Ore più o meno è rimasto un... invariato tra le mie intorno alle 25 ore, tra le 25 e 30 ore a settimana. Sto continuando, sto progredendo, e anche se in questo momento effettivamente siamo un po' pesi a, a, ad un filo perché non, so, non sapremo quando andremo a gareggiare. Il mio periodo di stop, è, ma credo sia stato forse meno noioso che per tanti altri. Ho una casa abbastanza grande, quindi sono riuscita a a inventarmi abbastanza di tutto per gli allenamenti. Ho un vaschino piccolino per nuotare, poi ho un tapis roulant per correre, ho il ciclomolino per fare bici indoor e mi sono creata anche una mia piccola palestrina in garage, quindi forse sarà proprio quello il motivo per il quale io questo stop forzato non è che l'ho patito più di tanto. beh Posso fare un, grande, un augurio a tutti i triatleti, dai più piccoli ai più grandi, ai, a chi andava a preparare le Olimpiadi, a chi si prepara per fare la sua prima gara, di poter ricominciare il prima possibile le competizioni, quindi state pronti perché fra poco si ripartirà. Auguro a tutti e, e viva il triatlo!